A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno a tutti. Eccoci qui arrivati al webinar mensile con IG di luglio. Vediamo un po' chi c'è qui in sala. Allora vediamo Massimo, Deborah, Stefano, Silvia... Carlo buonasera a tutti bene bene bene oggi un webinar dedicato a un argomento credo che spesso è molto sottovalutato e eh, su cui spesso non ci si concentra troppo quindi mh, sono sicuro che gradirete quello di cui parleremo andremo molto sul pratico cercherò di fare un po' di ordine e anche perché, come sapete, seppur quando si fa trading la cosa che si va a ricercare principalmente sono le strategie, le strategie, le strategie, no? Come entro, la strategia che mi fa essere profittevole, eccetera. Poi col tempo si capisce che ci, ci vuole ovviamente anche una metodologia, non strategia, una metodologia che è diversa, che ehm, ci permette di essere. Di, di, di avere come dire, a nostro vantaggio un po' no? il mercato, quindi di, avere, di lavorare con condizioni di causa no? e di avere um, il mercato che eh, segue quello che è un po' l'idea che noi abbiamo ogni volta pur con gli stop del caso e, e il rischio preso all'inizio, però poi ci sono molte altre cose che fanno l'impresa di trading, l'imprenditore trader perché Perché siamo un po' come un, um, un pizzaiolo io faccio sempre questo esempio che eh, quando è dipendente della pizzeria X fa il pizzaiolo, fa le pizze buonissime e tutti vanno a mangiare la pizza da lui e la pizzeria fa un sacco di soldi lui però ha il suo stipendio mensile perché è dipendente di quella pizzeria e lì svolge solamente la uh, mansione di cuoco quindi fa quello e viene pagato per quello. Decide dopo qualche anno di mettersi in proprio, fa la stessa identica pizza, buona, eccetera, eccetera, però dopo qualche anno deve chiudere perché non riesce, no? non, non, non, non guadagna. Probabilmente perché c'è una gestione amministrativa, eh, quindi non del fatto che non sia capace a fare la pizza, magari è anche capace, ma poi avvengono delle dinamiche anche di gestione amministrativa, di gestione proprio dell'impresa pizzeria, che non, non sono efficaci e poi il pizzaiolo torna a fare il dipendente. Quindi, ecco, questo è un esempio pratico per farvi capire come. Comunque, il trading non è solo entrare a mercato, comunque trovare quella strategia oggi. Tra l'altro negli ultimi tempi col web, con tutti questi social, abbiamo... Una miriade no, di strategie che arrivano. A volte oggi, per esempio, io mi accorgo, parlo di false rotture da anni: di livelli no, importanti, livelli di interesse, oggi molti ragazzini cambiano il nome. E è la stessa identica roba che dico io da, da 15 anni, eh, però cambia il nome. No? E intanto eh, vendono no? la loro strategia incredibile. In realtà, non è solo quello, ragazzi. Serve ovviamente avere le competenze, serve avere la capacità tecniche per capire un mercato e avere delle idee su quel mercato e quindi approcciarci long, short o stare fermi. Ma poi c'è anche altro. Ecco, oggi parleremo di altro. No? cioè parleremo anche, anzi non guarderemo, i grafici li guarderemo solo perché voglio farvi degli esempi per come si può approcciare l'attività di trading con la gestione amministrativa e gli obiettivi tra l'altro oggi vi condividerò un file che abbiamo condiviso per la prima volta qualche mese fa il corso che abbiamo fatto eh, Price Action Week di una settimana, l'ho un po' sistemato quest'oggi e eh, l'ho rimesso, l'ho messo anche per uh, tutti quanti quelli che sono degli utenti Platinum dopo vi spiego cos'è per chi non lo sapesse e questo file sicuramente è molto interessante e aiuta molto intanto così, mentre ho fatto questa introduzione eh, dovrebbe essere arrivata a, dovrebbero essere arrivate altre persone vedo sì infatti che ci sono altre persone che sono arrivate eh, e Silvia dice in realtà quello su cui mi pare ci sia più da imparare è non tanto la strategia ma tutto quel che, la, che le ruota attorno money management e come un bella io dico sempre più che altro è che dobbiamo fare il 100% di tutto quindi non dobbiamo essere, eh, no, eh, non dobbiamo tralasciare niente quindi mm, l'approccio mentale l'approccio tecnico il money management la gestione eh, gli obiettivi tutto al 100% dobbiamo essere sempre focalizzati al 100% su tutte queste quindi non c'è una cosa che vale di più Oggi si dice no, la psicologia del trading vale il 90% per me è tutto al 100% dobbiamo essere bravi in, in toto per fare bene il trading okay? poi ovvio che mh, ci saranno mh, più si va avanti nel tempo e più diventa normale no? quindi se all'inizio l'impegno è come dire è, è triplo rispetto a quando dopo 10 15 anni 20 anni fai trading che con eh, gli stessi risultati non, non dico l'impegno nel senso il, eh, le difficoltà no? sembrano più grandi e tutto poi è tutto molto più abitudinario più chiaro tante cose le abbiamo già viste quindi diventa più diciamo più semplice passatemi il termine comunque bene non si può essere trader al 50% dice Vincenzo giusto e Silvia dice hai ragione mi ero espressa male intendevo che uno pensa di doversi limitare alla strategia invece oltre alla strategia c'è molto altro e questo viene sottovalutato assolutamente sì Silvia sono d'accordissimo è proprio così infatti io se notate spesso oltre a tutti i video che facciamo le live sul mio canale YouTube anche qui con i G spesso negli webinar cerco sempre di incastrarci dentro alcune tematiche eh, che vanno oltre no? che esulano da eh, le classiche cose che sappiamo ed è importante che ne teniamo conto mm? va bene allora io direi di partire mm, di partire perché? allora come? allora intanto come dicevamo prima, dobbiamo capire, mh, faccio ovviamente un preambolo, dobbiamo capire che trader siamo. Allora, Io mi sono, fatto, mh, ho fatto un, mi sono fatto un esempio, oltre al file che adesso vi condividerò qui, così vi spiego anche che file è, è un file che io ho da tantissimi anni, questo qui, e che negli anni l'ho a volte un po' modificato, eccetera, ma ancora oggi può essere di aiuto e può darci degli obiettivi che possono essere raggiungibili modificando ovviamente alcuni parametri che poi vi faccio vedere e eh, prima di andare a vedere questo però mi sono fatto questo quindi ho fatto come dire una simulazione una simulazione che va a praticamente ehm, creare un po' un esempio su cui voi potreste andare a studiare magari diciamo scopiazzare così eh, per il futuro, perché tante volte eh, abituati a altri tipi di professioni, dove tante volte più si fa e eh, più si fa e sembra e meglio si fa, in realtà non è sempre così col trading. A volte, eh, anzi, spesso nel trading la qualità eh, va a creare migliori risultati della quantità. Allora, qui io mi sono soffermato principalmente inizialmente. Prima degli obiettivi, que su questo ci siamo, ci siamo anche già passati in un altro webinar negli ultimi mesi. Che tipo di trader siamo? Allora, facciamo un esempio: io sono un trader nel mio piano, quindi sono, ho eh, già la mia esperienza, ho come dire ormai eh, studiato il mercato, ho le competenze eh, adeguate. No, mm, quindi non sono così di primo pelo ho, ovviamente tutto quello che sto dicendo è che eh, ci deve fare un, un, un cammino nel trading mm, quindi ecco io prendo l'esempio del trader che ormai ha qualche anno di esperienza che ormai ha fatto magari eh, penso per esempio ai platinum no? a chi eh, diciamo sta nella nostra community eh, che ogni giorno dopo magari un paio d'anni eh, si sveglia con noi alle 9 fino alle 10, fa la trading room, inizia a capire un po' come approcciamo, quindi faccio un po' questo esempio e decide di fare sul serio, di partire a gennaio del 2022, quindi torniamo indietro, e decide di fare trading, io qui per ovvie ragioni, perché potevo metterci anche altri 5-6 mercati, magari qualche azione per esempio, però... Per non andare troppo lungo, per non dilungarmi troppo, quest'oggi ho cercato di mantenere i uh, mercati proprio principali. Principali, però in realtà qui ci si potrebbe aggiungere anche qualche titolo azionario tranquillamente, senza nessun problema. Anche perché, come vedete, il trader, che in questo caso è il trader Arduino, facciamo esempio, che decide a gennaio 2022 di fare trading sul, uh, sui mercati prende 10 mercati e per quel 2022 lavorerà solo su questi 10 mercati. Facciamo questo esempio, ma potrebbero essere 15 o 20 qui, ok? Quindi mettendoci anche, non so, 10 titoli, se volessimo. Comunque intanto va bene così. Questi 10 mercati sono 5 coppie di valute, che sono queste, vi faccio vedere la lista. Eccola qua. Questa è la lista. 5 coppie di valute, Euro-Dollar, Australia-Dollar, sterlina dollar dollaro iene dollaro canada queste 5 qui, che trovate anche tra l'altro con i certificati Turbo, poi tre eh, indici: Standard Poor's 500, il principale americano, e due europei, il tedesco, il DAX, perché è il main market europeo secondo me, e poi l'Italia, perché insomma, visto che siamo italiani rimaniamo a stretto contatto anche col nostro indice azionario, quindi questi tre indici, anche qui potevo metterne due in più, mm. però va bene anche così spesso io dico less is more, no? il meno è più, quindi va bene una lista così già anche di 10, questi 3 e poi ci ho aggiunto anche il crudo, quindi il petrolio, VTI e il buon spot gold, ok? E l'oro. Quindi abbiamo 10 mercati su cui fare trading. Uh, su questi 10 mercati eccolo qua decido nell'anno 2022 di uh, utilizzare esclusivamente per l'operatività uh, il time frame weekly quindi non vado dentro nemmeno al daily ma decido che la mia operatività sarà weekly e quindi finisco la settimana faccio la mia analisi capisco se ci sono delle, delle cose che posso andare a fare la settimana dopo e la settimana dopo il lunedì quando la mattina i mercati iniziano a muovere, realmente, quindi non la domenica sera, ma il lunedì, andrò a, se ci saranno i presupposti, a inserire gli ordini sul mercato. Se non ci sono, non farò nulla. Quali trigger utilizzerò? Solo due. La Pimbar, che voi conoscete ovviamente, quindi una delle strategie che insomma, ho utilizzato di più anche nella mia storia, e la FTV. E molti di voi la conoscono una strategia che mi sono creato io tantissimi anni fa, ormai si tratta di oltre dieci anni fa è una strategia che io utilizzo, forse quella che utilizzo di più, la follow the winner, ci ho anche scritto un libro e... che tra l'altro trovate anche sul sito Forex se volete fare appunto questo, questa, questa strategia e volete fare questo corso, quindi a livello di strategia di entry, Bar e FTV utilizzerò solo queste due su timeframe weekly e trading su questi 10 mercati avete capito? ho voluto fare questo, questo esempio perché così capite anche un po' eh, che cosa voglio farvi vedere, adesso io da qui prima di farvi vedere i vari mesi di quest'anno andrò a passare su quell'altro file che è il file amministrativo però lo volevo unire poi all'operatività che non rimanga diciamo, un file amministrativo fino a se stesso ecco perché ho voluto anche inserire questa parte un po' più operativa perché altrimenti diciamo che parlare solo di numeri poi potrebbe risultare un po' sterile diciamo un po' poco efficace allora andiamo a vedere il file che è il file excel che ho qua eh, questo anzi no, aspetta è questo qui mm, sì eh, eccolo qui allora questo è il file che um, ho creato, che si trova, ripeto, all'interno dell'area riservata degli utenti Platinum, quindi si può scaricare e utilizzare come si vuole, e io in questo caso ho un file che mi dà in realtà 3 anni e 4 mesi, questi sono, vedete, 12 mesi, poi riparte 12 mesi, poi riparte 12 mesi, 4 mesi. In realtà si potrebbe fare anche solo i 12 mesi, io l'ho fatto perché in questo modo riesco anche a vedere l'andamento possibile del mio conto nel caso in cui io riesca più o meno a mantenere un obiettivo e io cosa posso fare? Io in questo caso posso andare a modificare questo, questi soldi investiti che per esempio potrebbero essere 10 ma potrebbero essere anche 5 5.000 per esempio o potrebbero essere 20.000 dipende no? O potrebbero essere 100.000 perché magari ho un capitale da investire nel trading un certo tipo, potrebbero essere 50.000 o potrebbero essere 7.500 non importa. importante io metto qui a inizio anno da imprenditore inserisco i soldi che vado a mettere nella piattaforma Ok. quindi metti caso che io eh, con un po', ormai ho un po' di esperienza eh, vado a fare un certo tipo di trading ovviamente facendolo in maniera un po' più seria, eccetera, non andrò a investire 2.000 euro, no? All'inizio questa cosa è giusta, perché si parte magari con degli step piccolini, ma metti caso che io sia ormai già un trader un po' e voglio eh, quest'anno nel conto di trading dove farò questo tipo di operatività, facciamo un esempio, avrò 25.000 euro, okay? Quindi eh, andrò a inserire questi 25.000 euro per farci trading, Durante l'anno, mm? ripeto: qui possiamo modificare. In realtà, possiamo modificare anche questa percentuale. Quindi, possiamo anche mettere, non lo so, 2%, no? Quindi farò 2, poi lo andrò a portare giù. Eccolo qua. E lui, ovviamente, cambierà tutto il vario, le varie, le varie voci. Quindi, io posso sempre modificare. Vedete che quando io cambio questa voce, mi cambia anche la percentuale ok come me la cambia? Adesso vi spiegherò. Intanto dobbiamo capire qual è il nostro obiettivo. Allora, io mh, vi dico: l'obiettivo solitamente che io mi, mi metto rispetto al capitale che ho in quel conto medio è sempre il 3. Ecco perché avevo il 3. Poi capiteranno dei mesi che si farà un po' di più, capiterà dei mesi che si farà un po' di meno. Ovviamente, questo è per porci degli obiettivi che vedrete che scandagliandoli così e dividendoli in questo modo capendo anche il numero e tutto, vedete che sarà molto più facile andare a ottenerli andando a gestire le posizioni in base a qual è l'obiettivo mensile in, in, da un punto di vista di euro e l'obiettivo WIC, che non è tanto l'obiettivo diciamo di chiusura week, ma per farvi capire che se io mantengo un certo eh, come dire importo mediamente settimanale mensile eh, di Guadagno nel mio trading, vedrete che non sembrerà così grande poi arrivare a fine mese o fine anno con dei risultati, ok? Quindi in questo caso, vedete, io mi pongo questo obiettivo: 25.3% e praticamente vado a eh, vedere qual è quindi il mio guadagno mensile quindi il mio obiettivo diciamo guadagno qui sarebbe obiettivo mensile sarà 750 euro quindi sarà il 3% di 25.750 euro questi 750 euro si dividono vedete a percentuale 0.75 week cioè si dividono per 4 per le 4 settimane quindi io più o meno per ottenere questi soldi dovrò avere questo obiettivo settimanalmente, ma non è che io devo chiudere settimanalmente con questo, è per avere un'idea più, come dire, di, suddivisa di quelle che possono essere le, ehm, come dire, i guadagni ecco, che nel momento in cui arrivano io posso iniziare a gestire, per esempio, un blocco dello stop. Un, uh, un movimento, una gestione dell'operazione attiva che può portarmi ad avere a fine mese l'obiettivo dei 7,50 ok? Uh, è suddiviso così in realtà poi io cosa faccio anche tante volte io faccio questo, cioè prendo da un mese parto a gennaio qui, faccio così e prendo i tre mesi e guardo sotto qui, dov'è? eccolo qui, 2318 quindi io so che da qui a, dal primo di gennaio a 30, 31 marzo, andrò a, il mio obiettivo sarà quello di avere 2300 euro di realizzare 2300 euro da qui a, a fine marzo però cioè facciamo un esempio, oggi primo gennaio da qui a fine marzo questi che scandagliati nel mese sono questi perché poi ovviamente vado a va a riprendersi il 3% sul, sul guadagnato e che vuol dire al mese e eh, alla settimana circa 190 euro ok? rispetto a questo va bene ci siamo un pochino intanto questa era la prima cosa che volevo dirvi cioè eh, gli obiettivi suddivisi suddivisi per intanto una percentuale che siamo, eh, diciamo eh, che sia realizzabile e vi assicuro che dopo tantissimi anni di esperienza, per almeno per la mia modalità operativa, questa è una percentuale realizzabile, ok? Non è un sogno, non è un obiettivo impossibile, è una percentuale realizzabile e è anche spesso superabile in realtà, però è un obiettivo realizzabile, quindi non mi crea ansia o tensione, non mi crea stress e tra l'altro, poi suddiviso nelle varie settimane, mi trovo ad avere questo, quindi è assolutamente Interessante. Quanto rischierò per operazione? Cosa faccio io quando poi devo andare a inserire un rischio? Io solitamente, quando c'è una situazione di questo tipo, divido la mia percentuale mensile per due. Spesso. Quindi cosa faccio? Vado a prendere, o eh, vabbè, faccio così che è più facile, vado a prendere il 3% che sono i 7,50. 7,50 diviso 2 eccolo qua, 3,75, quindi tra i 300 e i 400, 3,75 è proprio la divisione per 2 che io solitamente vado a fare, quindi sarebbe l'uno e mezzo di 25.000, no? quindi 25.000 per 1,5%, 3,75, ecco, questo qui più o meno potrebbe essere il rischio da andare a prendere, ok? Ovvio che se io vado ad abbassare il mio rischio da 3 a 2, come ho fatto prima, allora dovrò suddividere quell'1 in 2, quindi se il 2% di 25.000 sono 500 euro, divido per 2 e l'1, saranno 250 euro, ok? Quindi, in questo caso, io vado a suddividere solitamente nelle mie operazioni, vado a fare un conteggio e dire, bene, il mio guadagno mensile è questo qui, cioè il mio obiettivo, non il mio guadagno, Qui sarebbe, è più giusto scrivere obiettivo. io Questo qui è un file, tra l'altro, mio di, di tanti anni fa, un po' sistemato, però per voi qui a livello didattico è più giusto scrivere obiettivo mensile. 750. 750 da reinvestire perché li reinvesto. Poi vedete qui vi ho fatto questo che può essere quando all'inizio vi dicevo eh, scopiazzate se volete da questo, perché poi vedete che dopo un po' io qui faccio, mi faccio addirittura, esco fuori mi faccio uscire un po' di soldi perché poi dipende anche dall'obiettivo che si vuole andare a realizzare da un punto di vista poi di, eh, di quel conto quindi non so l'obiettivo di breve termine che è praticamente quest'anno è l'obiettivo di fare questo tipo di risultato e quindi a fine anno nei 12 mesi eccolo qua riuscire a realizzare questi 10.644 euro no? 10.000 euro ma in realtà poi l'obiettivo di più medio termine magari può essere bene eh, questo conto, da qui a tre anni posso avere l'obiettivo di andare non so, dai 25.000 a portarlo a eh, 50, a 60, e allora fino a quanto mi spingo, mi spingo fino a dove, poi posso decidere di dire, vabbè, quello lì eh, ormai può essere, c'è una zona, che magari eh, riesco a gestire bene come rischio, perché, poi ovvio che non, non potete farlo all'infinito. Questo solitamente poi c'è una soglia anche un po' psicologica eh, di soldi che si vanno a, eh, a rischiare. Quindi, perché cosa sto dicendo? Perché nel momento in cui io vado ad avere eh, 50.000 sul conto e ho 1524 euro di guadagno mensile se lo divido per due, che sarebbe il mio rischio, iniziano a essere 750 euro, quindi devo essere comunque, è vero che i soldi sono di più, però devo essere anche, eh, come dire, capace poi a livello emotivo di gestione, quindi emotiva, nel gestire quei rischi, perché ovviamente io qui ho messo il guadagno, però ci possono essere dei, dei, dei mesi che magari eh, si fa il meno uno e mezzo, e magari però il mese prima si era fatto il più sette, perché io ho messo tre come obiettivo però poi una volta realizzati gli obiettivi non è che ci si ferma, se c'è una cosa si fa anche per questo io opero sapete su weekly e daily ed è per questo che qui vi ho fatto questa, questa, questo programma questo piano, perché in questo modo meno mercati time frame unico e pochi trigger vi permettono di avere una lucidità e una tranquillità operativa che è, vi assicuro molto molto imponente e adesso vi farò vedere anche quello che è successo quest'anno in base a questo tipo di strategia e questo tipo di approccio e come si poteva veramente realizzare facendo 20 trade da inizio anno su questi 10 mercati operando solo su weekly, gli obiettivi qui si realizzavano alla grande è ovvio che poi nel trading come vi farò vedere magari c'è il mese di gennaio per esempio si fanno due trade e magari uno va in profitto l'altro va in perita e magari siamo in lieve profitto e poi magari ci sono dei mesi come aprile o maggio o giugno che magari si fa il guadagno per gennaio e febbraio avete capito? quindi ovviamente il trading è un'attività imprenditoriale e come qualsiasi attività imprenditoriale non è un come dire un'attività dove ogni mese è per forza, io qui è per nello schedario qui nel, in questo Excel è per darvi un ordine dell'obiettivo che dovete circa mantenere per a fine anno avere un conto economico che sia prima di tutto attivo e poi anche più o meno nell'obiettivo che avevate può succedere che magari all'ottavo mese a volte vi trovate già con l'obiettivo del dodicesimo eh, in questo modo ve lo assicuro perché vi, avete, vi siete creati l'ordine perfetto per, fare, per, per realizzarlo, l'obiettivo l'avete scritto, ce l'avete chiaro e quindi di giorno in giorno poi si va, eh, si cerca di realizzarlo. Quindi ripetendo eh, soldi investiti si va a inserire quello che uno ha nel conto, ovviamente mm, se si fa trading insomma, come dico sempre, in un certo modo meno di 5.000 euro diventa più che altro sono delle prove, per iniziare a investire delle piccole somme, io qui, ovviamente, ho già fatto un eh, no, ho fatto un investimento. Dopo, ripeto, qualche anno che magari sto studiando con qualche trader, come per esempio, prima ho fatto l'esempio dei Platinum. No, quindi sto ormai ben, eh, ben equipaggiato con le mie tecniche, con, con il mio approccio mentale, con il mio, la mia gestione del rischio e posso decidere di dire: beh, adesso faccio un passo e invece di aprire un ristorante mi metto uh, a fare il trader anche oppure faccio anche il trader oltre a un'altra attività che ho come prima attività e inserisco dei soldi un po' più importanti che non sono troppi ma non sono neanche troppo pochi 25 mi do come, come obiettivo mensile il 3% 750 euro e questo è praticamente il mio obiettivo invece da un punto di vista settimanale come dovrebbe essere un po' scandagliato con circa 190 euro a settimana per riuscire a realizzare a fine mese l'obiettivo è, è ovvio però che lavorando sul weekly io avrò sempre una visione più lenta e questo è ancora meglio perché ci permette sempre di non andare a come dire, eh, lavorare in maniera troppo emotiva eh, troppo come dire che va sulla troppo veloce no perché abbiamo paura che no ma invece si riesce anche a volte a tenere l'operazione magari una giornata in più qualche ora in più a volte anche una settimana in più proprio per eh, capire se veramente quell'operazione magari deve essere chiusa o bisogno di eh, una gestione diversa hm? Allora, dopo vi vado, a, eh, vi vado a rispondere alle domande, vedo alcune domande, però non voglio sconcentrarmi, voglio concludere un po' tutto il discorso che volevo fare e poi spazio alle domande, va bene? Allora, questo intanto è un file, ripeto, questo è un file che, eh, ripeto, è un, un qualcosa che mi ero creato per me tanti anni fa, l'avevo creato insieme a un amico e devo dire che è, oggi è un po' sistemato, però è sicuramente ottimale. Questo file lo trovate se andate ovviamente all'interno, andate a vedere nel sito Forex, se questo è il sito attivo dal 2010, come il mio canale YouTube, se andate qui Mentorship Platinum o anche qui, se andate qui vedete Mentorship Platinum e questa qui Mentorship Platinum o Scuola di Price Action Trading Platinum, dentro qui ci sono, c'è questo file anche, oltre a tutti i servizi, ok? Che ci sono. Questo, mh, questo file è molto semplice, ripeto, che va mh, modificato in base alle vostre alle vo ai vostri parametri. Mm? Va bene? Bene, che cosa ho fatto poi? Ho fatto questo, quello che vi facevo vedere prima, quindi non voglio che sia solo numeri fini a se stessi, ma anche farvi capire poi allora andiamo a vedere che cosa ho fatto come vi dicevo 10 mercati, time frame weekly solo FTV e solo pin bar 5 forex, 3 indici, 2 MP materie prime qui ovviamente, ovviamente mi sono scritto perché così ce l'avevo a memoria le cose ma me le sono anche segnate sul grafico così non ci sbagliamo Allora andiamo a prendere intanto qua partiamo gennaio io vedo qua gennaio mi sono scritto dollaro yen e mib allora vado a prendere il dollaro yen Ovviamente qui chi non conosce l'FTV, porti pazienza, la può sempre conoscere venendo da noi nel sito, ma comunque è una strategia di entrata. Allora facciamo esempio, ovviamente io sono partito sempre da gennaio, quindi a gennaio 2022 ho trovato due operazioni, due FTV, anzi una FTV e una PIN, perché questa qui è una FTV Power Classic sul dollaro yen long e l'Italy 40 ha fatto invece questa Bar eh, il 24 di gennaio eh, sul weekly sempre long, ok? Allora io sono andato sulla prendiamo intanto il dollaro yen. Eccolo qui. Toro yen, guardiamola bene, se andiamo a prendere questa operazione, si poteva fare che cosa? Solitamente su questo tipo di trading si va a prendere Allora aspettate un secondo che vado a prendere il righellino, eccolo là. Si va a prendere il breakout, si entra su breakout o dopo il breakout su un lieve ritracciamento o appena appena fuori e si va a mettere uno stop tipo così, insomma, no? Leggermente sotto i livelli di minimum, mai troppo attaccato, eh? Il classico paracadute, mm? Che cosa succede? Andiamo a vedere che cosa succede qui. Guardate, 262 pip,8, questi sono il 2,27%. Va bene? Benissimo. Allora, se io devo andare a fare un'operazione con i parametri di rischio che avevamo preso prima, quindi andiamo a prendere i nostri parametri di rischio. Eccoli là. Li vado a prendere, vi faccio vedere che ci sono svariati monitor, per fortuna, perché per i webinar, se no è un disastro. Allora, andiamo a vedere. Eccolo là. Uh, 25.000 abbiamo detto 3% quindi abbiamo detto dividiamo questa, uh, questo obiettivo mensile per 2 e rischiamo la metà quindi uno e mezzo. quindi abbiamo detto 375 euro bene quindi qui ovviamente si dovrebbe andare sulla piattaforma di IG questi 375 euro farli diventare un, uh, è, la, è il position sizing magari ne parleremo in un altro webinar stando un po' più in approfondimento però 375 dei 272 pips quindi diciamo che eh, più o meno si entrerà eccolo qui se fossimo con la quotazione perfettamente in dollari passatemi ovviamente qua sarà leggermente diversa a parte che ormai euro-dollaro è 1 a 1 quindi eh, potrebbe essere comunque dai 1,43 quindi entrerò con eh, un mini CFD E43 oppure Vado, se vado e faccio qui turbo dovrò avere un rischio, quindi un'esposizione di 375 euro e avrò per esempio qui CFD circa un uh, mini lotto, e 43. Ok? Che cosa significa? Significa che se io moltiplico 1,43 per i 262 farà 375, no? Per 262 uguale 375. Sono ancora bravino in matematica, per fortuna. Allora, quindi, in questo caso 1,43. E qui, vabbè, eh, ragazzi, c'è poco da spiegare. Il mercato è salito in maniera enorme. Io vi posso solo dire che in questo caso si può gestire, per chi conosce l'Arduinacci, si può gestire ovviamente con i target dei livelli chiave, o comunque con l'Arduinacci. Facciamo esempio, gestiamo con l'Arduinacci, e quindi andiamo a prendere qua, andiamo a prendere l'arduinacci facciamo così ok e ad ogni chiusura ad ogni chiusura si va sopra quindi questo l'ho spiegato in una anche in un webinar qui quindi ogni volta che tocca lo step e chiude sopra mi sposto sul livello precedente quindi guardate tocca qui tocca anche qui ma chiude solo sopra qui mi, mi sposto qui poi sopra sopra quindi chiude sopra qui mi sposto qui No? guardate qua, chiude non chiude sopra qui ma chiude sopra qui quindi mi posso mettere qua, poi chiude sopra qui mi metto qua, ma vabbè è tutta una chiude sopra qui, insomma facciamo un esempio che sia più possibile veritiero, mettiamo che a un certo punto quando si forma questa questa barra qui io decido di uscire a fine settimana perché dai se no sembra poco eh? quindi in questo caso esco, quindi ero entrato a adesso vediamo dove, ero entrato a 115,70 e sono uscito a 122,58, quindi um, 122,78 meno 115,7 uguale, sono 708 pip, questi 708 pip per 1,43 euro che era la mia esposizione, quindi 708 per 1,43, sono 1012 euro. Quindi ho rischiato in questo caso i 375 euro e ne ho presi 1000, 1000, facciamo, no? 1012. Quindi praticamente vado a prendere qua dollaro-yen che mi ha dato 1012 euro. Ok? Una posizione settimanale, ragazzi, durata più settimane in realtà. Ok? In questo caso, Dororian ha avuto quella roba, quella, quella mega volatilità, ma era stata creata prima da un FTV. Andiamo sul MIB. Sul MIB. Eccola qua, questa è una, è una pin bar. non è un FTV, è una Pimbar, e qui invece la posizione sarebbe stata stoppata se non si riusciva a stoppare prima, facciamo che invece l'abbiamo stoppata esattamente eh, sullo stop, quindi av avremmo comprato qui o in questa zona, lo stop più o meno sarebbe stato qui, l'avremmo fatto valere questo stop 375 euro, o con i Turbo o con i CFD, in questo caso eh, la posizione sarebbe andata a stop, quindi sarebbe stato un meno 375. Quindi i trader perdono anche, eh? non è che fanno tutte le operazioni in profitto, seppur la strategia FTV e le bar, viste su weekly, vi assicuro che hanno una, una potenza incredibile. Quindi in questo caso vado a mettere qua e gli dico invece qui meno 375 euro adesso non lo farò per tutte perché non voglio dilungarmi ma per farvi capire quanto è imponente fare anche solo poche operazioni quando il settimanale è buono e qui io non ho messo anche altri cross perché potevo mettere magari Euro Australia potevo mettere Euro Canada potevo mettere qualche altra cross no? Euro Yen, Sterlina Yen è ovvio che non si deve fare un, un, un casotto no? un, una confusione di tutto però lavorando in questo caso il trader che ha iniziato qui, l'arduino di turno, eh, lavora solo su weekly, è ovvio che si può, ci si può permettere di lavorare su qualche mercato in più. Più si va stretti col time frame, più bisogna avere meno mercati. Se io dovessi fare intraday, probabilmente guarderei due, tre al massimo mercati, no? ma in intraday non lo faccio e quindi ma vi accorgerete come, lavorando in questo modo di fino, pianificando bene, alla fine... Vedrete che un po' alla volta l'obiettivo e quindi il nostro file verrà assolutamente eh, come dire mh, preso perfettamente come obiettivo, no? Verrà agguantato. Quindi 1012 meno 375 siamo a 637, quindi il mio obiettivo qui era 750. Non ci sono arrivato perfettamente perché ho fatto 637. Quello qua, 6,37 6,37 però, insomma ok? ci sono arrivato vicino e quindi, quindi comunque sono contento non, non ho fatto male ho fatto quello che bisognava fare ci sono anche mesi in cui magari si possono fare meno 600, eh ragazzi? non è sempre che si fa più però magari c'è il mese che invece di fare più 700 si fa più 1.400 ok? va bene Andiamo avanti, facciamo altri due o tre esempi: tanto sono le 6,40 e abbiamo tempo. Eurodollaro. Eh, io vedo qui che mi diceva: guardate, febbraio euro-dollaro. Ovviamente, io ho preso solo ed esclusivamente questi mercati qui della lista. E solo ed esclusivamente nel weekly, le FTV e le pin bar. Basta, ok? Allora andiamo a prendere euro-dollaro. Tac la prima FTV di febbraio 7 febbraio è questa qui questa qui è la mia strategia FTV che sarebbe venduto qua sotto anche qui possiamo decidere di andare a inserire quindi di vendere e di inserire il nostro arduinacci con un nostro diciamo così lo teniamo sempre un po' largo per evitare no? eccolo qui anche qui sarei entrato sell stop ovviamente dov'è? qui ho un livello di tracciamento e stop leggermente sopra facciamo una possibile a una possibile view di quella che poteva essere l'operazione facciamo sempre il solito calcoletto e poi vi rispondo alle domande allora andiamo qui facciamo così mettiamo lo stop lì 218 pips di stop quindi Eccolo qua. Eh, quindi dobbiamo mettere sempre 375 euro, diciamo, diviso 218 e saremo entrati con un mini, con un mini CFD e 72, 1,72 mini. Qua stiamo parlando di CFD, ma con i turbo basta solo inserire l'importo che si vuole rischiare. Quindi 1,72 anche qui vado a prendere il rischio e quindi vado a fare un'operazione di questo tipo ogni fine, ogni fine settimana vado a, allora, a gestire lo stop in questo caso guardate abbiamo tocco di tutti gli step e chiusura quasi a pin bar se io sono entrato così cosa farò? andrò a spostarmi a break even quindi a fine di questa settimana che va a toccare i due step mi sposterò qui la settimana invece, guardate che buru buru buru, giù va fino a il secondo, questo sta qui cos'è? 1 2 3 4 quinto step e chiude sotto questo, io cosa devo fare? Devo andarmi a spostare lo stop qui. Boom. E la settimana successiva, guardate, c'è stato il tocco qui e poi me lo va a prendere. Quindi in questo caso vado a, ovviamente, qui sto facendo proprio una gestione completamente entra in stock, poi ci si può mettere il target, eh? però in questo caso faccio così. Benissimo, quindi andando a mettermi così, vado a prendermi da qui a qui, sono 262 pip, quindi 1,72 per 262 pip sono 450 euro. Andiamo sul nostro tabellario, Tac e andiamo a scrivere che in questo caso uguale 450 euro anche qui il mio obiettivo seppur ho comunque chiuso in profitto non ci sono arrivato sopra per farvi capire che è elastica la cosa nel senso che il mio obiettivo è quello ma non devo fare poi di più se non c'è niente non si fa ci si accontenta di questi perché? perché poi l'esperienza ci dice, mi dice e poi ci sarà il mese o i mesi in cui magari nasceranno più opportunità e addirittura queste diventeranno per quattro magari ok quindi poi in realtà l'obiettivo si riallinea addirittura a volte supera e andiamo avanti andiamo avanti qui ci dice che a marzo il file che ho fatto io addirittura ne abbiamo trovate tre abbiamo trovato euro dollaro sempre adesso ci stiamo qui visto che siamo qua eccola qua questa è una pin bar, questa è anche un inside fake out, però una pin bar, e, eh, e poi sterlina dollaro e DAX. Allora, andiamo a prendere subito eh, l'euro dollaro, eh, dollaro, sì, e anche qui stessa roba, vado via un po' più veloce adesso, quindi prendo da qui, lo stop lo metto un po' più sopra, eh, 273 pips, quindi vado a prendere i 375 euro, mettiamo sempre... In realtà, in questo caso gli euro fissi. In realtà, poi nei mesi avete visto, se salgo un po', posso leggermente aumentare questa soglia. Comunque, 375 diviso 273. Questo è un conteggio un po' non è perfetto. Nella piattaforma di GI ve lo fa perfetto, no? Quando calcolate il rischio. Quindi, 1,37 euro sarebbe no? ogni, ogni pip, e anche qui andrò a fare un come dire un allora prendiamo qui andrò a fare un arduinacci andrò a gestirla sempre nello stesso modo quindi in questo caso prendo la pennetta e andiamo a vedere allora abbiamo avuto eh, rottura tocco non chiusura sotto quindi se non c'è la chiusura sotto qui su questo si ci sposta a metà rischio Qui c'è la prima chiusura sotto, ci si può spostare a B.E. Qui c'è Bodo Bomo, chiusura sotto, ci si sposta qui. Chiusura sotto, eh, chiusura sotto qui, ci si sposta qui. E la settimana successiva questo risale e mi prendo il profitto. Quindi in questo caso vado a vedere sempre col nostro righello quanto è stato più o meno, ovviamente si va a fare una, eccolo qua, 389 pips. Quindi 1,37 per 3,89 saranno 534. Quindi vado a mettere qui il mio guadagno e dico: bene: euro dollaro 534 euro. Poi vado su sterlina adesso. Ovviamente adesso non so se riuscirò a fare tutto per non essere troppo lungo. però li facciamo almeno tutti questi qua di marzo, sterlina dollaro. Andiamo a prenderla subito tanto salvo così non... sterlina dollaro, eccola qui, a marzo, eccola qua, 28 di marzo c'è stato questo, questa è un FTV Power, perché è formata da, queste, da questo pattern, FTV Power, e anche qui andiamo a vedere quanto si poteva andare a rischiare, quindi andiamo a prendere qui, qua si deve vendere qua sotto con stop qua sopra, eh? 280 pips, quindi... 375 diviso 280 uguale 1,33 euro anche qui facciamo il nostro eh, il nostro arduinacci andiamo a prenderlo tac tac, mettiamoci un po' più in alto bene, anzi no con l'arduinacci si può stare anche un po' più lì, ok e andiamo a vedere dove si chiude, allora Prima chiusura sotto, quindi si può spostarsi dove? A break even. secondo Tocco chiusura sotto su questo, quindi ci si sposta qui. Poi ancora avanti, chiusura sotto qui, ci si sposta qui. Poi qui non chiude sotto, chiude sempre sotto qui, quindi qui si prende profitto. Quando torna indietro lui mi esegue. Quindi vado a prendere anche qui il righellino. Faccio così, vado qui, 547 pip. 1:33:92. Vabbè, 1,33 per 5:47 727. Vado a inserirlo nel mio file, USD 727 euro, e poi abbiamo il DAX. Allora a vedere il DAX, quindi prendiamo il DAX, eccolo qui, marzo, pin bar, ok? In questo caso pin bar, allora cosa faccio? Vado a fare anche qui un calcolo, quindi in questo caso sempre facciamo così, 669, 670. Allora, 375 diviso 660 sono 0,56, si può perché con i G, con i CFD si, possono entra si può entrare anche con lo 0,50, quindi si può fare e si può fare anche con i Turbo, addirittura là, ancora di più. Quindi 0,56 per, eh, per ogni punto, diciamo, no? Benissimo, andiamo a prendere il nostro caro amato Arduinacci, mi vado a mettere qua, e andiamo a vedere allora guardate qua qua mi tocca guardate un po mi tocca qui e poi la settimana dopo sale siccome mi va a toccare qua io qui mi sposto solitamente sopra il 50% che per poco non viene preso guardate non viene preso per un attimo eh? vi faccio vedere qual è il 50% perché qua ho un livello lo tiro via è questo, vedete, non vengo toccato proprio per poco. Però mi sarei spostato quindi da 3,75 dividetelo per 2, cosa sono? 160 e qualcosa no 68, qualcosa del genere Insomma, 170 euro. Diciamo sarebbe stato, ma non li ha presi. Va guardate a ritestare questo livello e mi chiude sotto il primo step. Quindi che cosa faccio? Mi sposto lo stop a break even. E in questo caso vengo eseguito a break even la settimana dopo. Questo è un settimanale, è eh? sempre settimanale. Eh? Quindi in questo caso direi che è assolutamente interessante. 0 in quello lì è 0, quindi qui 0 euro B.E. Quindi, è andato il mese di marzo? Farò un conteggio 727 più. 5, 3, 4, e avrò fatto, in questo caso, avrò fatto molto di più di quello che è il mio obiettivo eh, se, mensile, 1.261, quindi vado e dico, totale, tot, 1.261 euro. Ok? Quindi qua c'ero quasi arrivato, mi mancavano 100 euro, qui me ne mancavano 300, questi 400 alla fine, se facciamo 1261 meno 400, alla fine arriviamo a 800, quindi bene o male siamo nella media che dovevamo mantenere, avete visto? Che poi si riallinea la cosa. E io qua potrei andare avanti ragazzi, AUDUSD, petrolio, MIB, maggio, voi andate a vedere le FTV che sono create, euro-dollaro, strina-dollaro, dollaro-yen, -Dollar, Dollar dollaro-canada, S&P 500, MIB, andate a vederle. Questo qua diventa un mese, che adesso non voglio vari qui sono 18.53, volevo rispondere anche alle vostre domande magari è un mese che con i 375 euro di rischio si va a raddoppiare questo valore e quindi a ritornare tutti in linea vedete, con un grafico weekly con 10 mercati e solo due trigger si va ad avere poi l'obiettivo che è praticamente eccolo qua gli obiettivi, così poi ci si riallinea io poi su un altro file mio di un diario eccetera mi faccio proprio il conteggio trimestrale, no? quindi guardo se sono arrivato circa lì, se magari l'ho un po' superato, se magari mi, mancano, mi manca qualcosa. Allora se mi manca qualcosa lo aggiungo al trimestre successivo. poi magari mi mancano 300 euro da 2005, li metto lì 2008 e divido un po' le cose così. Quindi faccio questo tipo di, di scelte, diciamo molto in linea con quello che è il piano di questo file andiamo a rispondere alle domande allora Debbie che ci saluta dice bellissimo webinar a domani, grazie vedevo insomma vari, vari complimenti durante la live piaceva molto quello che stavamo dicendo mi fa molto piacere allora andiamo a prendere subito le domande se avete altri 5-6 minuti rispondiamo a quelle che sono le vostre domande e non ci sbagliamo allora eh, prendo quella di Andrea che dice: Parliamo esclusivamente di entrate su trigger weekly senza un eventuale trigger daily. Sì, hai capito bene, Andrea. Ho fatto questo esempio per uno che lavora e preferisce un'operatività ancora più lenta potrebbe essere ideale, ottimo spunto. Ma in realtà, un'operatività anche più efficace e profittevole. Ok, Andrea, eh, tu sai, poi essendo entro al platino, che io spesso faccio i trade anche esclusivamente sul weekly. Poi, eh, per esempio, su Stock Insider, ancora di più sulle azioni proprio spesso faccio quasi esclusivamente weekly no? quindi sì poi Andrea dice sempre quindi anche la gestione di un trade potrebbe variare anche in base al fatto che ho già raggiunto l'obiettivo mensile o settimanale rischio di meno oppure non trado non trado nemmeno? diciamo di sì questo però è, vedi, è quella sfumatura personale che va messa in ognuno di noi ok? quindi ci sta io a volte l'ho fatte delle chiusure perché avevo raggiunto certi determinati obiettivi. Eccetera. Quindi ho fatto proprio: ho incassato e so, mi sono ripulito. A volte anche l'ho un po' accennato nel platino. No, dico, eh, faccio un, uno swap, non l'ho chiamato di portafoglio. Chiudo tutto eh, per proprio per ragioni amministrative, no? Mm, ci sta. Ed è una cosa che secondo me ha senso, insomma, non è sbagliata. Però questa già è un qualcosa di un po' più personale. Io in questo caso ho fatto un esempio che non può essere. Cioè, poi ci sono le sfumature no? nel trading. Quindi, essendo molto singolare, come dire, molto eh, singolare, sì, soggettivo, no? ognuno poi si crea un po' la sua, eh, il suo vestito. Questo però può essere un buon esempio abbastanza universale su cui poi andare magari un po' a lavorarci ehm, poi Claudio chiede quel guadagno è già lordo al netto delle tasse no questo è un guadagno all'ordo delle tasse ovviamente poi bisognerà pagarci le tasse su non è che ho pensato alle tasse adesso qui ragazzi qui ho pensato di fare un, trader, un trading efficace poi da lì bisogna pagarci il 26% Andrea dice, eh, molti per aprire un'attività chiedono un prestito, se hanno risparmi, se non hanno risparmi. si potrebbe pensare di fare la stessa cosa per l'attività di trading, per capitalizzarsi un po', beh, questo però è un altro argomento che magari potremmo eh, valutare di discutere in un altro webinar. Ok, quindi preferisco non risponderti qui, ma magari in un altro webinar. Andrea poi ci fa i complimenti, poi dice, Yassin scrive, puoi ripetere dove trovare il file Excel? Sì. Allora, il file Excel lo trovate all'interno se vi iscrivete al Platinum, quindi questo è il sito YAR se doveste iscrivervi perché magari volete fare un percorso con noi nel Platinum, metto Shear Platinum o Scuola di Price Action Trading Platinum, e all'interno dell'area riservata trovate svariati documenti, tra cui anche questo file che vi ho appena inserito. Va bene? Cioè, che vi ho appena fatto vedere. Eh, Andrea dice, con un'operatività del genere settimanale, lo swap potrebbe incidere sostanzialmente? Utilizzare il turbo potrebbe essere meglio? No, secondo me, io ti dico tante volte, faccio i tre settimanali e non, no, ovviamente si va sempre a osservare qual è la, mh, come dire, la, quali sono i costi possibili no? che possiamo avere. Quindi per esempio se io vado sulla piattaforma di G, ve la faccio vedere, eccola qua, bellissima questa piattaforma, tra l'altro, se voi andate a vedere, guardate eh, per esempio sulle principali copie di valute, ma non solo, io posso andare anche su materie prime, no? posso andare su tutto su FX Minor, eh? trovate i vari, eh, i vari, come dire, i vari swap. Quindi io so che, per esempio, se vado short di euro-dollaro, ogni notte, ogni mini-contratto che vado a vendere, avrò un interesse attivo addirittura di 31 centesimi, ok? Quindi diciamo di no. Poi ovvio che se ho un petrolio short e ho un overnight per ogni mini-lotto un po' più importante, dovrò ovviamente saperlo, e posso decidere magari anche di non fare in quel momento un trade per questi motivi, magari vado a prendere un mercato che può essere correlato simile. Il petrolio è correlato per esempio al dollaro Canada, no, è il contrario, quindi potrebbe essere una situazione interessante da fare. E qui avete i costi, quindi avete tutto e si va a vedere qual è. Per esempio, se vado su FX minor, quindi sulle, sui cross valutari vedete che sono tutti costi molto minimi. Eh, USD CNH che però praticamente lo rimuovo perché non lo faccio neanche mai, ma bene o male, vedete che sono praticamente anche questo non c'entra nulla. qua. andiamo via. Eccolo qua. Vedete che sono cross che hanno bene o male eh, tutti i costi, o addirittura swap a favore che sono in linea. Insomma, ok. No, a me non ha mai, non ha mai influito troppo questo. Ok, quindi io vado benissimo. E anzi se ho uno swap a favore, per esempio l'euro-dollaro, e ci dà anche dell'FTV short da fare, ancora di più. Guardate anche il dollaro-yen, long paga 31, no? Quindi, insomma, si tratta sempre di cose molto lievi, quindi molto interessante questo, va bene? Bene, ragazzi, allora, se volete approfondire, sapete che abbiamo il canale YouTube come IG, ce l'ho anch'io, un canale YouTube che è aperto dal 2010 dal luglio del 2010, se non sbaglio, ma lo vedete nella, nelle informazioni, tanti anni, eh, tantissimi video e eh, tantissimi webinar. Ci seguite lì tutto è gratuito. Poi, se volete approfondire in maniera più importante eh, la nostra la nostra il nostro approccio, diciamo al mondo dei mercati, il nostro trading. Qui ci sono ovviamente vari servizi, vari corsi, non troppi ma abbiamo anche il corso del Mindset fatto da Antonio Izzi che è il mio collega che segue questa parte, quindi la parte un po' più eh, della gestione emotiva, diciamo, no? eh, del proprio trading, il corso Price Action, abbiamo il Mentorship, abbiamo Stock, abbiamo le cose che facciamo noi come trader, le andiamo a proporre anche a voi. Bene, io a questo punto vi saluto, vi auguro una buona serata, noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo webinar, mi raccomando un, un buon Trading Simple e qualità sopra la quantità.